Ma il bilancio eh, di, questa, di questi dieci anni è un bilancio ricco di tante cose, fatto di tante cose, diventa quasi impossibile eh, fare un elenco, perché l'elenco magari ce l'ho dietro le spalle, le cose più salienti, però eh, poi eh, tra eh, queste cose che noi vediamo, magari scritte qui e che ricorderò anche oggi, e eh, le tantissime cose, tantissimi processi messi in atto, ancora diciamo bisogna eh, scrivere tantissime parti. Ora la città eh, si vede si vede che è trasformata eh, non lo dico io eh, è un fatto diciamo eh, abbastanza consolidato come idea eh, il percorso è finito? no, non è mai finito eh, la città ha sempre bisogno di, essere, di andare avanti di guardare avanti e, e credo che noi abbiamo gettato le basi eh, veramente anche qui per guardare anche al consiglio. Mentre lavor abbiamo lavorato in questi dieci anni per riprendere e dare un senso a questa città e abbiamo dato un senso a questa città nello stesso tempo abbiamo preparato anche una nuova classe. Ma il risultato eh, le urne ci diranno naturalmente eh, anche Diciamo un po', la, la, quello, il pensiero vero, quello più profondo, diciamo, dei nostri concittadini rispetto all'amministrazione che ha fatto tanto. Eh, quindi sta a loro, eh, il giudizio spetta a loro. Eh, e quindi aspetteremo diciamo, questo, questo giudizio, anche se poi ci sono epoche epoche, però comunque è giusto che sia così. Ora, però, mi auguro, diciamo, che. Eh, non si sbantelli un po' l'idea di una nuova città, non si sbantelli l'idea di una città che ha posto e ha gettato le basi per eh, il futuro migliore, eh, fatto eh, non solo di case dove si abita, ma di servizi, fatto di, di cultura, fatto di un modo anche di gestire e di eh, avere il rapporto. Con la pubblica amministrazione. Noi abbiamo tentato di dare questo senso anche di profondo a questa città, che eh, l'abbiamo trovata veramente ferma, completamente ferma, senza un'idea di fondo, e gli abbiamo dato diciamo una prospettiva.